l'isola di diciamo, come un dipinto del Settecento Napoletano, le sue bellezze, eccetera, lui ci parla dell'isola di Ischia come oggi. E poi la storia, quindi, con, con tutti i colori in incatena l'isola di i suoi personaggi e anche gli, tutti gli eventi. E poi eh, la, la storia, storia fa capolino tra le pagine che, di quella che viene definita l'Uru. L'Ucronia sarebbe un mescolarsi sapiente di storia e storie pubbliche e private che risponda all'eterno interrogativo che cosa sarebbe accaduto se i fatti fossero andati in maniera diversa. Quindi i commissari che ritroviamo in questi libri, no? il commissario serie senese, Ranieri, l'anziano James Winterburn, sono ormai personaggi noti al pubblico e sono diventati personaggi di famiglia. E, e sì, e anche Andrea, eh, diciamo, quindi sono dei personaggi di famiglia, come anche Andrea è un personaggio di famiglia, perché io lo reputo una persona molto gentile e anche raffinato, perché la sua, il suo modo di scrivere è anche molto, molto raffinato. E nelle sue pagine troviamo, nei suoi libri, anche il passato, Corio, il piccolo comune di Corio, l'isola di Ischia, come diceva prima, non vista più come una cartolina patinata da, vedere, eh, da far vedere ai turisti, ma eh, le ambientazioni eh, sono quelle dove si muovono i personaggi del crime novel. Nei romanzi, come nelle nostre vite, nei romanzi di Esposito, i personaggi si mischiano, si confondono. Lo schema non è i guardie <ride> contro buoni contro cattivi dove alla fine vengono sempre gli eroi il commissario Senese e anche l'ispettore Carbone non sono né eroi né feccia sono una categoria a parte fatta di personaggi fragili con, le loro, con la loro carica di malità nei loro tanti difetti e quanti ne hanno nei problemi della loro vita e negli errori che, fanno parte, che cercano poi di risolvere Personaggi per i quali la redenzione ha un, ha un costo altissimo, non, scel non scelgono mai quasi il meglio di sé, a volte lo fanno per paura, per convenienza, dubitano, si incavolano, amano, si appassionano, spesso tradiscono e cercano anche di pararsi, pararsi il posteriore come possono. altruismo quindi questi sono diciamo, i personaggi che fanno parte dei loro, loro libri eh, sono personaggi che alla fine li proviamo dopo li proviamo a anche ad amarli vero così come ehm, ripeto io vorrei e in questo voglio anche chiudere eh, vorrei che eh, Andrea eh, fosse amato ancora di più perché lo amo perché veramente non bravo a Dio come si dice qui, e merita veramente il grande successo perché lo posso dire leggendo questi libri, non sono seconda a nessuno, neanche a Veneri e gli altri. Veramente, anche perché sarebbe un per percorso: la rischia far sentire un giorno leggere sulle pagine dei giornali che Andrea, Andrea ce l'ha fatta e quindi da qui da. Speriamo che sia il via per i grandi successi che tu sicuramente meriti. Grazie. Ora passo subito la parola al mio carissimo amico Gaetano. Gaetano, come dicevo prima, eh, che lo ce lo presenterà, ci introdurrà anche eh, diciamo nelle pagine, poi ci sarà anche la lettura di qualche piccolo, di qualche piccolo brano. Ringrazio ancora Gaetano e